Come è? Com è andata ieri sera? Beh, siamo stati insieme a sera tardi, è stato un confronto ovviamente sul tema che sapete dell'immigrazione e stiamo valutando come attuare le conclusioni di giugno scorso, quindi siamo tutti consapevoli che occorre un meccanismo europeo di gestione degli sbarchi, delle, della redistribuzione ci stiamo lavorando. Dove sono le maggiori differenze e distanze tra i paesi? Ma, eh, alcuni paesi sono riluttanti ovviamente alla redistribuzione, come sapete. Quindi stiamo lavorando su un meccanismo che sia realmente europeo. È chiaro che se soltanto qualche paese partecipa a questo meccanismo non possiamo chiamarlo europeo. La questo... partecipazione finanziaria da parte di chi non vuole ricollocare? È stato consigliato ieri anche questo, ovviamente è una possibilità residuale, ma l'importante è che ci sia una ampia partecipazione al meccanismo di redistribuzione, altrimenti non ha significato. Grazie.